Oh, sapevo che mi sarei dimenticata qualcosa. Già, un cervello. Scossa, va tutto bene. Non saprei, tu questo lo chiameresti tutto bene? No, oh, ma dai, è soltanto un brufolino. Pensavo fosse qualcosa di molto peggio. Di molto peggio, il brufolo è il peggior nemico dell'umanità. Deve essere annientato, disintegrato. Per un foruncolo, basta aspettare un paio di giorni Oh, bene! Tutto risolto, allora Sarà sufficiente convincere gli insegnanti a rimandare il provino per la recita scolastica Non ce la farò mai con questo Una vera ingiustizia mm. Ero sicura che si sarebbe giocata la carta dell'ingiustizia Forse non ho sottolineato abbastanza quanto sia ingiusto tutto questo Oh, e va bene, se proprio insisti! Oh, Romualdo, Romualdo, perché sei tu? Oh, Romeo, perché sei tu? Che razza di nome, proprio non mi entra in testa! Scossa, ho qui la tua crema! Ci metterà un po' a fare effetto, ma ne basta una sola goccia, è molto potente! Ora scusa, devo continuare a ripassare Sì, bar... ma mi raccomando, non devi esagerare, questa crema... E adesso a noi due, caro il mio brufolo! Ne basta, ne basta una, basta una sola, goccia. sola goccia, è molto, molto potente. potente! Ci metterà un, po un po' a fare effetto! A fare effetto, mm. a fare effetto mm. uh. Ma mi raccomando, oh, mamma, non devi esagerare! Non devi esagerare. Non devi agilare, agilare. Mm già fatto effetto strano si vede che sei più geniale di quello che credi e adesso andiamo